se unite la mia passione per la crema mani con la mia dipendenza da wish che cosa ottenete benvenuti in un nuovo video oggi secondo round e vi parlo di tutte le creme mani che ho trovato su wish questa volta nella profumazione fiorite. allora prima di iniziare vi ricordo che ehm, probabilmente anzi sicuramente ora che io questi prodotti li ho ed è, acquistati perché li acquisto io li ho acquistati mi sono arrivati e quindi sono passati mesi li ho testati e vi faccio il video non sono più disponibili però date che mi avete chiesto più volte di link i link io non li ho i link perché i prodotti del link del prodotto acquistato da me è esaurito ma comunque provavetevene qualcuno al massimo andate se è esaurito quando lo guardate voi in qualunque momento andate nei correlati quindi lo, lo trovate comunque lo trovate simili oppure con una ricerca crema mani è facile da trovare vi ricordo anche che la prima volta che vi, siete, che vi scrivete se non l'avete ancora fatto con il codice che avete acquistato nell'info box che trovate il mio codice avete il sconto fino al 50% sul primo acquisto quindi tanto vale conviene. conviene e mi è caduta la crema quindi non inizierò mai questo video allora le ho recuperate tutte queste sono quelle che ho trovato probabilmente ce ne saranno anche delle altre Iniziamo a parlarmene. Prima di tutto, tutte quelle che vi mostro hanno un prezzo di totale di 1,95 euro perché costerebbero 1 euro la crema e 1 euro la spedizione. Io acquisto tutto sempre con almeno lo sconto del 10%, quindi 95 centesimi la crema, un euro la spedizione, 1,95 euro in tutto. Poi l'Inci allora, io mi ci sono messa con tanta, tanta buona volontà, ho tradotto dal cinese, va bene? Ho solito tradurre dal cinese, non so il cinese, semplicemente google il traduttore con le, il telefono, fate la foto di quello che volete tradurre e lo traduce in automatico nella lingua che volete e lì ho tradotto l'inci e ho visto che non è né peggio né meglio di tante altre creme in commercio ed è tranquillamente quindi perché no tutte le creme che vi mostro sono tutte 30 grammi quindi così e iniziamo adesso a parlarvene perché ho fatto due minuti e mezzo di intro quasi la prima che vi mostro è questa green tea di questa linea è perfumed and essence questa qui ok e allora della My Crete, provo questo è il nome, ok, dunque crema fluida, basta poco prodotto, assorbe molto velocemente, non lascia scia bianca, la trovo perfetta da applicare più volte durante il giorno perché assorbe subito e quindi avete le mani non unte, non appiccicose, ma potete tranquillamente usarle dopo. Potere idratante medio. Parliamo del profumo, allora è più che tè, verde, è proprio tè a me ricorda il tè della Lipton. Cioè non so se l'avete presente. Il tè classico Lipton, ecco a me ricorda quello è inutile, però non persiste sulle mani quindi solo durante l'applicazione oppure se ve li hanno usate, però se no non si sente. Mi piace, mi è piaciuta ed è per tutti i giorni da mettere in borsa, soprattutto adesso che dobbiamo igienizzare sempre le mani e lavarle sempre. Una crema che è idrata ma che assorbe velocemente, mi piace e questa c'è. Il secondo di cui vi parlo è questo, Moringa della Mielenibu, boh, insomma questo qui. Ok. È, come l'altra, una crema idratante e comunque fluida, leggera, adatta per tutti i giorni. Il profumo che se esatto, è sì fiorito, ma molto delicato e non persiste neanche sulle mani. Buona, ma è delicatissima, è delicatissima e niente di più. Ma può piacere. Non è malvagia, è solo che è molto neutra veniamo ora a questa questa è Cherry Blossom quindi fiori di ciliegio la, la marca Mielini sì, è sempre quella della Moringa è sempre la stessa marca ve la mostro allora è una crema fluida leggera, potere idratante medio assorbe velocemente non lascia scia bianca e lascia le mani morbidissime ma non appiccicose e non unte il profumo è un profumo buono, cioè è buono, è fresco, è, è appena appena dolce, ma non è assolutamente fiori di ciliegio, cioè cherry blossom, sì esatto, non è assolutamente fiori di ciliegio, meglio, perché i fiori di ciliegio o è buono o non mi fa impazzire, questo non lo ricorda per niente, ma è un profumo che a me piace tanto, Persiste appena, appena appena appena appena sulle mani, proprio appena appena appena non è assolutamente invadente, è buono sì, <ride> però non è essere di ciliegio. Ma andiamo avanti con la prossima. E adesso vi parlo di questa alla Fresia, questa qui. Allora è molto simile alle altre. Dunque, questa, alla fine abbiamo due marchi. Questo è il My Crate. Della My Create abbiamo quella Alte Verde e la prossima che vi mostro. Allora sono mm, classiche, quindi stessa formulazione, cambia solamente il profumo. Diciamo che sì, buona, fresca e fresca, è idratante e assorbe velocemente, lascia le mani morbide. Ok, profumo sentendolo così è fresco non, è, non mi dice tanto è fresco, senti qualcosa di fresco ma non persiste per niente sulle mani e poi non lo riesco a identificare tanto mentre invece Green Tea fantastica, sicuramente molto diversa e adesso con è, è sempre la stessa marca, quindi da questo mai create mai create vi mostro anche l'ultima che è la Lily questa qui E questa è quella che sinceramente mi è piaciuta meno, perché sì, va bene come le altre, però il profumo mm, è nullo, cioè mm, senti qualcosa appena appena, se stai qui attaccata col naso alla, alla confezione, una volta applicata è, è nullo, quindi è come mettere una crema neutra sulle mani, però a questo punto ci sono creme molto migliori, e allora o abbiamo un prodotto profumato oppure una crema neutra. E non è né carne né pesce, quindi non mi ha entusiasmato. Allora, per concludere, della marca My Create ho trovato queste tre. Lily, che non ha profumo. Fresia, che è freschina, sì, ma lo senti appena qualcosa di fresco, ma niente di che. Green Tea, questa la ricompro. Questa la ricompro perché rappresenta il fai della Lipton, ecco a ricorda quello. E mi piace, è così è diverso. Mi piace, non è particolare, ma mi piace. Mentre di questo altro marchio, che abbiamo detto che è mh, oddio, mi miuleni. Vabbè questo qui, comunque questo tipo che è anche diversa quindi la consistenza della crema anche se più o meno sono molto simili e abbiamo la moringa o il moringa e la cherry blossom allora, moringa non mi fa impazzire perché è molto basica, sì cherry blossom allora, la crema mi piace la profumazione mi piace tanto, ma non sa di fiori di ciliegia di ciliegio, non lo sa, so, però mi è piaciuta, quindi perché no, anche questa, e tra le queste quelle che ricomprerei sono sicuramente queste due, tè verde e le cherry blossom che non è cherry blossom, allora, io spero che vi avuto un pochino di compagnia con questo video, voi fatemi sapere se vi ho incuriosito, se le avete provate, se avete provate altre che magari posso provare e parlarvene